Eh, buongiorno ragazzi buongiorno a tutte. oggi vi ho fatto vedere la mia routine più o meno matutina non faccio tutti i giorni cioè non mi lavo i capelli tutti i giorni però ogni 2 tre giorni si sì. ecco se un altro giorno sono stata dalla parrucchiera mi ha detto di tenerla in posa un po di più la, il balsamo per i capelli ecco perché io sono quella che entro dentro la doccia eh, mentre la lavo sto 2-3 minuti poi mi rilavo i capelli ecco e niente eh, ragazzi, ultima vi faccio vedere mm, il balsamo che ho messo oggi. E questo qua del Lidl, che sinceramente non avrei dato neanche... E invece è, è buono, ti lascia i capelli morbidi. Costa poco e, ed è sì, io lo ricompro perché io ho usato un'altra... Era abituato a usare un altro, un altro balsamo che costa su 7-8 euro un boccetto, questo costerà 4-5, adesso non mi ricordo il prezzo, però è buonissimo, ecco. Allora, mi ho tenuto in posa per, per mezz'oretta, forse anche meno, e finché ho fatto il letto, ho fatto alcune cose, ecco, ho tenuto il balsamo sui capelli, infatti adesso faccio così sempre allora poi un'altra cosa se no dopo mi chiedete ecco un'altra cosa che ho messo ho messo quelle bocine è questo anche caduta ragazzi ma io sono già arrivata a metà neanche metà però sinceramente a me non, non mi ha fatto né, né caldo né freddo ecco non, con me non Almeno fino adesso mh, non funziona, perdo i capelli come prima, ecco. E, e niente. Cioè, se mi, mi dovete dire, guarda, mh, cosa mi consigli, io ti dico, guarda che non, a me non funziona, ecco. Almeno parlo per me, ecco. Per me non è funzionato. Poi, vi scusate perché mentre mi stavo toccando, visto che non mi sono, non mi sono ripresa, ecco. Allora vi faccio vedere quello che ho usato, quello che uso ultimamente. Allora uso questo qua, è in contorno occhi, che non mi piace tra l'altro. È... Cioè, non ve lo consiglio, acido ialuronico, è tipo un gel, però non, non mi piace. È poi ho usato, poi ho usato zero anti-ughe, questo qua bio supreme si chiama la marca allora io vi dico che io poi anche la crema sempre di bio supreme poi ce l'ho anche contorno occhi. però ancora non l'ho usato perché devo finire questo che non mi piace io mh, purtroppo non butto via niente e eh, uso quello che ho così la prossima volta devo essere consapevole di comprare quello che veramente mi piace ecco sicuramente questo non lo compro questa invece ci ho anche un contorno occhio sempre di questa linea qua, è linea della Colester praticamente, una linea della Colester che è un po' più economica. E sinceramente non mi dispiace, l'avevo comprata in una fiera però non mi dispiace, anche il prezzo è giusto, non costa tantissimo. Dopo l'ho messo che infatti in tantissime anche... anche anche quando esco fuori mi dicono no, ma cosa ti metti no perché tutti pensano che metto fard o fondotinta così invece no ragazzi io uso questo questo quel boccetto grande eh, questo secondo boccetto forse anche il terzo che uso eh, io mi trovo benissimo sinceramente ce l'ho anche per il corpo però colori del corpo non lo uso ecco a me piacciono tantissimo queste qua sono gocce magiche della colester e um, sembra che mi sono truccata ecco infatti non uso più né fondotinta né fard né niente perché mi basta poche goccine di questo qua e, um, è un autobronzante questo qua ragazze però si pulisce benissimo cioè con un Lavi la faccia è già andato via ecco poi um vabbè vi faccio vedere anche questo, la mascara che uso per il momento che però non mi piace più di tanto, questa qua di Dr. Paucca, non so se è pronunciato bene, eh, però non mi piace, ecco, c'ho già un'altra mascara, però questo, finisco intanto questa qua, però non mi piace più di tanto questa, poi uso solita la mia matita, e niente e poi ho messo anche questo rossetto qua della L'Oreal colore 102 che ogni tanto me lo metto perché questo um, non mi secca le labbra ecco non mi dispiace ecco. E niente tutto questo è tutto mio, um, mio cioè queste cosine qua giustamente le uso tutti i giorni. Ah, poi un'altra cosa che ho messo sui capelli è questo olio per i capelli però non mi piace neanche questo, io però vedete sono già arrivata più di metà finisco questo poi sicuramente non lo ricompro ecco perché non mi piace ehm, ne ho provate di meglio ecco e ehm, niente questa è la mia skin care matutina volevo farvi un video un po diverso di quelli soliti, quello che faccio sempre le pulizie e tutto quanto. Ah un'altra cosa, il profumo ragazze sto finendo, <ride> è rimasto un goccino, anche questo profumo qua quando vado fuori mi chiedono ma che buon profumo. Eh, io ho ricevuto un po' di complimenti con questo profumo qua però è un profumo di Versace che sto finendo anche se non è proprio del, della mia, del mio gusto. ecco perché ne ho degli altri profumi che intanto finisco questo ecco e niente ragazzi questa è la mia skin termotutina poi facciamo altri, alt altre cose che vi faccio vedere ah voglio farvi vedere anche la spesa che ho fatto l'ultima volta che ce l'ho ancora tutto qua c'è tutto un casino ragazzi qua perché non ho tempo di mettere a posto ma prima di mettere a posto volevo farvelo vedere comodiamo in cucina che così sono più comoda ed eccomi qua ragazzi allora mh, ho fatto la spesa mh, qualche giorno fa che ho ottenuto tutto qua tra l'altro allora intanto ho comprato 5 di queste qua e, alga ecologico ho visto che i prezzi sono andati molto su di alga, però a in profumeria che adesso anche eh, acqua e sapone, costa ancora 1,50-1,59 euro. Potete trovare, infatti ho fatto la scorta, ne ho comprate 5 di queste qua, <ride> eh, perché ho visto che mh, alla cop costa quasi 2 euro, ad esempio. Allora, un'altra cosa che ho comprato sono le strisce depilatorie anche se donna boffuta sempre piaciuta però io preferisco comprarle e poi ho comprato altre cose tutto in, in arboristeria che adesso vi faccio vedere ah no non tutto in arboristeria non tutto scusate allora poi un'altra cosa che ho comprato in profumeria allora in profumeria ho preso olio biologico organ, olio di yoyoba e olio di carité. Di Poi sono andata in arboristeria e vi faccio vedere quello che ho comprato in arboristeria. Allora, in arboristeria ho comprato olio essenziale, eh, arancio amaro olio essenziale di lavanda e olio essenziale di T3 poi ho comprato anche olio di ricino e poi all'ultimo ho comprato cera d'api vergine forse qualcuno già immagina quello che farò e cera d'api praticamente è fatto così ragazzi eh, questo facciamo con queste cose qua giustamente facciamo un video a parte un po più avanti quando allora vi dico già da, da, da subito che mm, quando finirò una crema o qualcosa voglio provarmi a farle a casa ecco perché ho comprato tutti questi oli qua e... E ho comprato anche questa cera qua perché ho visto che ci sono tantissimi video e, e non ci vuole tanto l'unica cosa è che ho comprato anche un mixer mini perché quello che ho praticamente lo uso in cucina cioè, e no, allora non, non mi va di usare anche per queste cose qua ecco e, e niente eh, siccome io non avevo mai detto forse forse sì forse non, non mi ricordo comunque ehm, l'avevo fatto <coughs> l'avevo fatto anche ehm, il sapone sapone solido eh, che possiamo fare anche a casa non so se avete mai provato io l'ho provato e ehm, ce l'ho ancora qualche sapone mm, Fatto da me praticamente, eh, che anche lì ci vogliono tutti gli oli ci, ci va soda caustica, non so se, so se provate ma nei, nei, nel, nel sapone solido ci va so, sempre con soda caustica ecco, eh, però la soda caustica dopo, giustamente non, cioè, non fa niente dopo ecco nel, quando quando va con oli e quando, quando passa il tempo, perché non diciamo, è che puoi usare la saponetta subito, ecco, devi passare un po' di tempo. Ecco, il soda caustica fa parte di saponi solidi, ecco, e, sì, è importante non, non prendere paura perché giustamente bisogna, bisogna anche fare le cose a modo, ecco, usare la mascherina, usare guanti, anche occhiali. Quando si, usa, quando si usa soda caustica per le creme ho visto che invece ehm, si usa ho comprato questa cera qua apposta ehm, si usa la cera d'api o se no si fanno le creme anche È con il burro di karité ehm, che poi il burro di karité lo puoi usare anche con ehm, per fare il burro di cacao ecco eh, Ecco, ci sono tantissime ricette eh, e adesso io mi piacerebbe, mi piacerebbe di provare a fare anche a casa eh, tutte queste cose qua, eh, sicuramente li farò, se vi interessa anche voi scrivetemi nei commenti se vi interessa lo facciamo sicuramente insieme, eh, ma comunque farò secondo me lo stesso video ecco, perché non si so sa mai se qualcuno può interessare, ecco. ecco, e questi sono i miei progetti Spero che ragazze vi ho fatto la compagnia, che il video vi è piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutte!